Buon sabato a tutto il mondo, oggi è sabato mattina e come tutti i giorni eh, vi accingo a parlare di eh, qualche cosa. Vorrei parlare di un'estensione che ho realizzato ieri a una giovane eh, ragazza che è venuta qui eh, in salone attraverso sempre questi video che stiamo facendo e parliamo di allungamenti di capelli e abbiamo fatto una consulenza a questa, questa ragazza che aveva dei capelli che arrivavano qui sulle spalle leggermente tipo l'andesina, dopo vi farò vedere la fotografia e e c'aveva questo desiderio di allungare i capelli. Quindi la quantità di capelli che aveva era una quantità per fare un'estensione con 100 ciocche. A un certo punto aveva questo desiderio di allungare solamente dietro e l'ho eh, esaudita con 50 ciocche con l'opzione che entro due settimane del montaggio si possa poi fare un'integrazione di 20 ciocche quindi la quantità per un'estensione completa sono 100 ciocche di capello però è anche vero che delle volte noi possiamo allungare e infoltire i capelli con si possono fare un'estensione di capelli con 50 ciocche sì ma non a tutti, mi raccomando, non vi sbagliate perché succede spesso queste leggende metropolitane che con 50 ciocche si possono fare. Adesso io vi faccio vedere, eccola qua la ragazza, perfetto, eh, vedi, eh, vi faccio vedere lei seduta, eccola, che i suoi capelli appoggiano sulla poltrona e eh, si girano verso l'esterno e questa è avevamo fatto un colore naturale un 3 di fare un allungamento di capelli con 50 ciocche e la ragazza ha accettato. Quindi il risultato mh, di un'ora di, di lavoro è questa qua, è notevole e mh, la ragazza mi ha chiesto di non tagliarli di lasciarli così e l'effetto è fantastico di un capello lungo anche un po' irregolare sulla punta però con un risultato meraviglioso quindi si può fare un'estensione di capelli con 50 ciocche? Sì, si può fare un montaggio non continuo ma un montaggio alternato e vi faccio vedere eccolo qua eh. come vedete le ciocche sono state montate alternate distanza eh, dalla radice da 1 a 2 centimetri, sono ancorate a 100 capelli eh, e la cheratina della ciocca che pesa un grammo non è stata eh, diminuita quindi abbiamo fatto un corpo importante per eh, la tipologia di capello un capello eh, sensibile e allora ha bisogno di un ancoraggio eh, più potente bene ritornando a noi allora ci troviamo in via Torbergata 39A Roma eh, per chi fosse interessata a un consulenza gratuita eh, vi aspetto i miei numeri li trovate eh, sotto questo video e iscrivetevi al canale youtube eh, pigiate sulla campanella attivatela così ogni volta che tirerò fuori un, un buon video eh, che parliamo di allungamenti di capelli sarete aggiornati da tutte le novità che ce ne sono veramente tantissime mi raccomando iscrivetevi iscrivetevi iscrivetevi avrete l'opportunità di essere sempre aggiornati con le ultime novità di nuova tendenza e creatività nella trasmissione live che stiamo realizzando se vuoi cambiare la tua vita devi fare qualcosa di nuovo devi iscrivermi devi seguirmi perché solo seguendomi avrai l'opportunità di cambiare noi siamo l'essenza di quello che diciamo mtc parrucchieri grazie al qr code potrai prenotare direttamente dal tuo telefonino il tuo appuntamento personalizziamo tante persone che vogliono esprimere il loro stile la propria personalità e lo stile di vita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 Grazie al QR code potrai prenotare direttamente dal tuo telefonino il tuo appuntamento.